Buonasera a tutti Siamo in diretta Ok, allora siamo in diretta Un ringraziamento a tutti quanti voi per avermi dato questa occasione di continuare con, con questa rubrica e di che cosa parliamo questa sera? Questa sera eh, io volevo un po' parlarvi di quelli che sono i metodi per sperimentare l'uscita fuori dal corpo. Um, abbiamo visto tutte quelle che sono le, le possibilità, abbiamo visto che cosa si può fare, che cosa si può ottenere con questa esperienza meravigliosa. Che ci dà la possibilità veramente di sperimentare quello che realmente siamo, ma soprattutto il, il risultato più grande. Al di là del fatto che si possono, eh, c'è una possibilità di investigazione, di scoperta infinita: perché con il viaggio astrale scopriamo che l'universo è contenuto dentro di noi e non c'è più. Distinzione tra l'esterno e l'interno. Noi facciamo parte del tutto, noi siamo all'interno di questo grandissimo oceano e siamo delle particelle di questo, di questo oceano infinito e ci hanno, hanno parlato anche del, dell'universo olografico, hanno parlato molto dei frattali, del fatto che dentro di noi ci sono tutte quante le, le informazioni. Del, del globo, dell'universo queste stanno comunque dentro di noi molti eh, hanno, hanno parlato dell'essere umano come un essere divino un essere che ha delle, delle caratteristiche perché viene descritto come a immagine e somiglianza del, del, del divino, di Dio perché effettivamente se noi cerchiamo una, una divinità al di fuori di noi stessi mai la, la troveremo. Ma a prescindere da tutto quello che riusciamo a, eh, a ottenere con il viaggio astrale, quindi tramite l'esplorazione fuori dal corpo, perché ho detto quello che, che otteniamo è, è infinito, è moltissimo, a prescindere da questo il risultato maggiore che si riesce a ottenere è proprio la, il superamento della paura perché perché noi ci siamo sempre identificati con questo corpo eh, materiale materico eh, quando in realtà siamo ben altro quindi il fatto stesso che noi usciamo da questo condizionamento fortissimo e ci vediamo fuori dal corpo vediamo quali sono le nostre possibilità le possibilità di attraversare la materia di volare, di trasportarci in questa dimensione eh, unica dove non esiste né il tempo e nello spazio, dove abbiamo la possibilità di vederci rispecchiati in mille aspetti, vedere noi stessi all'interno della, della realtà eh, di una realtà fatta di un'eterna un, un sincronia di tantissimi elementi che combaciano tra di loro. Questo ci fa superare soprattutto la morte, quindi questo è il risultato più, più grande che riusciamo a, a ottenere, no? la paura, il superamento della paura della morte. Eh, spesso e volentieri eh, abbiamo paura della morte perché cons la consideriamo come qualcosa di ignoto, qualcosa di eh, dove andiamo a finire, che cosa, che cosa facciamo dopo quando lasciamo questo veicolo fisico. Quindi molti di noi eh, hanno, hanno paura di non trovare nulla, molti di noi hanno, hanno paura dei sistemi di credenze che ci sono stati inculcati, dei sistemi religiosi, eh, dei sistemi magari anche, anche la scienza, cioè, eh, la scienza positivista dice che, adesso non più però precedentemente diceva non c'è nulla al di là della morte quindi abbiamo paura di, di sparire no? noi ci siamo sempre identificati con questo ego fisico e psichico anche psicologico ma quando questo scompare che cosa, che cosa accade con il viaggio astrale la storia cambia perché con il viaggio astrale noi riusciamo a capire veramente chi siamo veramente quelle che sono le nostre potenzialità io parlavo di, di metodi, volevo spiegare un po' quelli che sono i, i metodi questa sera per ottenere questa, questa esperienza e... i metodi sono tantissimi, i metodi eh, eh, sono infiniti però la cosa fondamentale che bisogna comprendere è che senza la nostra volontà di riuscita, senza l'intento, l'intento focalizzato non riusciamo ad ottenere nulla, quindi possiamo fare centomila tecniche, centomila metodi, ma se non c'è la volontà non si ottiene nulla. Per trovare la volontà eh, si parla soprattutto di cercare all'interno di noi stessi qual è quali sono le nostre motivazioni, che cosa in realtà noi andiamo, andiamo cercando dalla, dalla, nostra, dalla nostra vita e, e quindi... Dobbiamo comprendere eh, che il viaggio astrale è un elemento centrale che viene tramandato nel corso della storia e ovunque se ne parla tantissimo, se ne parla nei libri eh, religiosi. E se ne parla dovunque ma dobbiamo farlo nostro dobbiamo capire che non è una storiella ma è qualcosa che veramente noi possiamo realizzare e allora dobbiamo capire che cosa vogliamo realizzare non sono storielle se io dico molti dicono ah ok sì la religione dice no questo è peccato questo è non si può fare questo, ci sono dei limiti eh, è pericoloso ma in realtà, cioè, non è così, perché se andiamo a studiare bene anche i testi sacri, facendo un esempio, per esempio il viaggio notturno di Maometto nel, nel Corano, dove viaggia attraverso sette dimensioni con, una, con, questo, con un animale mistico, no? portandosi appresso questo, questo animale mistico. Che cos'è questo se non un'esperienza fuori dal corpo, in cui eh, descrive il suo viaggio attraverso sette livelli di realtà, e gli incontri con varie entità e in fondo si tratta proprio di un'esperienza fuori dal corpo. Lo stesso vale per, per la Bibbia, se, se per esempio si esaminano tutti gli scritti e molti scritti dei libri della, della Bibbia, si trovano elementi legati direttamente alle esperienze fuori dal corpo. Eh, per fare un esempio il libro dell'apocalisse dell no? c'è un chiaro riferimento a ciò che eh, quando si dice allora ero nello spirito nel giorno del signore ho sentito dietro di me una grande voce e l'autore del libro dell'apocalisse scrive eh, continua a descrivere questa immensa esperienza in cui viaggia in molte realtà vibrazionali diverse sperimenta ambienti che ovviamente non sono fisici quindi di che cosa si tratta se non di visioni mistiche, di viaggi, di viaggi mistici lo stesso vale per esempio quegli scritti di, di San Paolo eh, in cui a volte anche ecco, nelle lettere ai Corinzi parla spesso di esperienze fuori dal, dal corpo e mi viene in mente anche per esempio il, il profeta Elia Sapete che Maiko Raduga, che è il, um, il fondatore della scuola a cui io, uh, in cui io lavoro, insomma, e, The Face Research Center, lui stesso ha chiamato un progetto di ricerca molto importante di questi ultimi anni, che ha fatto in questi ultimi 3-4 anni, l'ha chiamato proprio Progetto Elia. È Un progetto di ricerca proprio sui viaggi astrali, sull'esperienza esperienze sui sogni lucidi... E in cui eh, vengono prese a campione molte persone, vengono fatte delle ricerche, delle indagini e si ottengono poi dei risultati proprio sui sogni lucidi, sui viaggi astrali che poi spesso e volentieri vengono anche eh, pubblicati, danno luogo a delle importantissime pubblicazioni scientifiche in riviste importanti come per esempio Dreaming, International Journal of, of Dream Research, Tantissime riviste, riviste scientifiche che hanno anche il, il valore di pubblicazioni vere e proprie, quindi sono riviste peer-reviewed. Perché chiama quest, questo progetto l'ha chiamato come Progetto Elia? <ride> Perché Elia in effetti era proprio uno della, eh, dei profeti che amava viaggiare in astrale. Se vedete vengono citate anche in, in questo libro, appunto nel libro The Phase, eh, vengono proprio eh, citate tantissime esperienze diciamo della eh, di Elia quindi se ne parla se ne parla veramente tantissimo allora e mh, cosa volevo dire innanzitutto noi parliamo io volevo un po' spiegarvi qual è la preparazione che ci deve essere eh, per poter uscire fuori dal corpo cioè bisogna eh, innanzitutto creare appunto la giusta motivazione come vi stavo dicendo io quindi capire il perché lo vogliamo fare capire che ognuno di noi ha una motivazione diversa la motivazione che può essere mia magari è diversa da quella di eh, Giuseppe o di eh, Pinuccio o di eh, Giovanni o di Margherita perché tutti siamo diversi quindi non diamo per scontato eh, le cose, perché io posso magari eh, avere una motivazione che ne so, incontrare la mia guida, il mio maestro, il mio maestro spirituale, chi magari vuole semplicemente divertirsi, quindi vuole avere questa esperienza per investigare eh, farsi una bella un, un bel giro turistico per per il mondo, no, vuole vedere cose che non può magari permettersi eh, mh, che magari costano tanto, quindi vuole andarsi a vedere, adesso vi faccio un esempio stupido, la torre Eiffel o vuole andare a vedere i posti più belli del mondo, mi viene sempre in mente che ne so, per esempio il Grand Canyon. E quindi può essere anche un obiettivo di divertimento volare, sondare gli oceani, andare in alto, vedere paesaggi o incuriosirsi, andare a vedere, che ne so, andare a trovare gli scienziati o magari andare a farsi una chiacchierata direttamente con Einstein allora al di là all'interno della dimensione astrale esiste qualsiasi tipo di informazione a cui noi possiamo reperire sia le informazioni più eh, che ci sembrano insuperabili veramente impossibili da raggiungere quali per esempio il senso della nostra, della nostra vita, quali sono gli obiettivi, le nostre origini, sia tutto ciò che ci riguarda, ma tutto ciò che riguarda anche l'universo stesso, quindi le risposte più difficili che normalmente non riusciamo ad ottenere. Ma anche le piccole informazioni che possono essere le cose che ci servono per la nostra, per la nostra vita. Per esempio, non so, voglio comprare casa, dove la compro, in che quartiere... Eh, che lavoro che, che la, quello è il lavoro giusto che fa mh, per me oppure devo cambiare devo cambiare lavoro va bene questa cosa per me o magari la, la voglio trovare voglio incontrare la donna ideale si possono fare tantissime cose quindi non è detto che si deve per forza eh, arrivare a realizzare chissà quale obiettivo chissà quale certo possiamo fare una ricerca spirituale quindi cercare quelle che sono le nostre origini, quindi quello che è il nostro eh, ego più, più profondo, ma più reale. Io non parlo di personalità e, eh, ed aspetti egoici, ma parlo chiaramente di quello che è la ricerca del sé superiore. Si può fare anche, anche questo, ma possono essere sia obiettivi mistici che obiettivi magari anche più terreni. Quindi, Riconoscere innanzitutto il motivo per cui vogliamo realizzare queste esperienze, ma eh, soprattutto noi per poter fare questo tipo di esperienze noi dobbiamo anche essere in grado di mettere in discussione sia i nostri sistemi di credenze e sia le nostre convinzioni, ma soprattutto anche le nostre eh, paure, quelle che sono le nostre, le nostre paure, no? quindi tra i quali appunto la paura del, dell'ignoto riconoscere il fatto che noi siamo immortali siamo potenti e non possiamo essere danneggiati perché eh, in realtà non esistono delle delle dei pericoli veri e propri che vanno oltre noi stessi spesso ci sono queste figure anche eh, mistiche religiose e istituzionali anche che ti dicono no stai attento perché non lo puoi fare perché magari incorri a dei, a dei pericoli però partiamo soltanto da un presupposto che, che noi siamo esseri spirituali e quindi che cosa può interferire con il nostro progresso con la nostra voglia di scoprire se noi già ammettiamo il fatto che eh, siamo, facciamo parte di questo grandissimo universo e dentro di noi ci sono anche gli aspetti più elevati dell'universo, noi siamo esseri immortali, siamo noi stessi, chi fa i viaggi astrali si rende conto che questo non è, non è un pericolo, non c'è alcun pericolo perché noi stessi siamo i creatori della nostra realtà e quindi questa, questa mentalità vi aiuterà molto non solo a iniziare l'esperienza extracorporea ma anche a controllare questo, questo evento e quindi l'ambiente energetico in cui eh, entriamo e spesso mi viene detto è pericoloso ma non, non si può neanche dire che non sia pericoloso il pericolo dipende da noi quello che noi facciamo in realtà dipende dal nostro stato vibratorio. Se noi vibriamo in maniera negativa, se noi siamo persone invidiose o iraconde o abbiamo litigato che no, che ne so, con il nostro vicino di casa, con il nostro fratello, chiaramente andremo ad attrarre quelle che sono le entità più, più basse. E quindi dipende molto da noi. Quindi è importante comprendere questo, quindi cercare innanzitutto, e questo volevo mh, sottolineare questa cosa perché già ho visto, diciamo, dei commenti eh, negativi, quindi persone che hanno fatto dei commenti negativi e dire assolutamente non si fanno i viaggi astrali, sono, sono pericolosi. Assolutamente no. Il pericolo dipende da noi. È come farsi una passeggiata per un quartiere, per una città, se io mh, sto scoprendo una, una città questa città non la conosco nella maniera più assoluta no che cosa faccio ho una cartina davanti adesso si usa più google piuttosto che la classica cartina e vado a vedere quelli che sono i quartieri più belli no di certo non vado in giro per la stazione alle, per una stazione che ne so tipo una grande stazione come nelle grandi città Roma o Milano alle due di notte ma io quando giro vado che ne so per i parchi per le strade luminose per i posti ben frequentati e dove c'è gente, dove c'è felicità dove c'è gioia per i posti naturali che ne so per i parchi quindi chiaramente la stessa cosa vale anche per le esperienze extracorporee quindi cercare sempre di andare in posti in posti buoni e questo dipende quindi dal nostro stato vibrazionale allora io mh, un esperimento che si potrebbe cominciare a fare innanzitutto quando si vuole provare l'esperienza extracorporea questo lo dico sempre è quello di provare ad osservare lo stato del sonno ok Metterci sdraiati, quindi eh, normalmente anche a, ehm, in posizione supina, quindi con il corpo rivolto verso, verso l'alto per, per intenderci verso il soffitto, quindi sdraiati. Leggermente le braccia eh, divaricate, le gambe divaricate, dobbiamo avere un corpo abbastanza libero da ostacoli o quindi non avere per esempio delle coperte eh, pesanti e cominciare a fare delle piccole tecniche di osservazione del sonno, diciamo vedere quello che succede quando sta arrivando il, il sogno. L'uscita in astrale effettivamente si va, parte normalmente da uno stato di, ehm, vibratorio che si ottiene quando noi osserviamo il nostro sogno, sonno, quindi quando noi ci sdraiamo. Normalmente lo stato, lo stato vibratorio può essere eh, una, uno stato che è, è differente da persona a persona. Ok? Lo stato vibratore, ripeto, si ottiene normalmente nello stato ipnagogico, che è quello nel momento stesso in cui noi ci siamo per addormentare, o anche durante lo stato ipnapompico. Lo stato ipnapompico è il momento stesso in cui noi invece ci svegliamo, quindi si tratta sempre di dormiveglia. Le esperienze extracorporee si ottengono in realtà con durante il dormiveglia, ok? Quindi nel momento stesso in cui noi stiamo entrando e stiamo osservando il fenomeno del, del sonno. A un certo punto eh, tutte le persone, in base a dei sondaggi che sono stati fatti da Michael Raduga, tutte le persone che hanno sperimentato eh, le obbe hanno innanzitutto sperimentato lo stato vibrazionale come preludio, quindi come eh, Inizialmente come una, una sorta di campanello di allarme che ti porta poi ad avere la hobby in che cosa consiste lo stato vibratorio? lo stato vibratorio ripeto è differente da persona a persona perché può essere un suono, un brusio, un ronzio, una vibrazione ma possono anche essere dei picchi di energia molto, molto forti, molto elevati uno stato im importante è anche quello della paralisi del sonno che è sempre il preludio, un'esperienza fuori dal corpo, cioè si, ci si trova praticamente intrappolati e paralizzati prima di avere una hobby. Non bisogna avere paura, quindi non, dobbiamo stare attenti a non farci impaurire perché spesso e volentieri la paralisi del sonno ci porta poi a bloccarci, abbiamo paura e quindi poi ci, ci risvegliamo, ok? Proprio perché non riusciamo a muoverci. Quando noi sentiamo questa, questo stato vibratorio o, ripeto, suoni, bro, eh, bronzi, rumori o anche, anche vibrazioni, a volte si sente anche un terremoto, no? possiamo sentire una sorta di terremoto, che cosa dobbiamo fare? Do dobbiamo accettare queste vibrazioni, arrenderci a questo stato. La cosa più importante è proprio l'arrendersi a questo processo, a questo stato vibrazionale cominciamo a, ad amarlo a gradirlo e ad accoglierlo io amo questo stato vibratorio io amo l'energia e amo tutti i fenomeni associati a questo a questo stato l'altro punto importante non dobbiamo concentrarci sullo stato vibratorio perché se noi ci soffermiamo eh, Rimaniamo bloccati in questo stato e quindi non riusciamo ad andare, ad andare oltre. Lo stato vibratore è fatto da tante eh, percezioni che fanno parte comunque del nostro corpo fisico, sono delle, dei movimenti energetici che fanno parte del corpo fisico. Per essere più specifici, non è proprio il, il corpo fisico, ma si chiama corpo eterico. Che è lo strato, diciamo il corpo, che dà energia al nostro corpo fisico. E quindi è dovuto a, questi, a queste. Um, a queste una sorta di esplosioni, di vibrazioni, ma sono, non sono altro che dei movimenti energetici. Se noi ci blocchiamo, ci fissiamo su questi movimenti, in pratica rimaniamo bloccati all'interno del corpo fisico, e quindi non riusciamo ad andare oltre, proprio perché fanno parte del corpo fisico. Quindi esistono delle tecniche di eh, addestramento vere e proprie per poter uscire fuori dal, dal corpo. Innanzitutto noi dobbiamo essere in grado di proiettarci fuori, quindi senza soffermarci sullo stato vibratorio, ripeto per l'ennesima volta, ma proiettandoci fuori. Ok? Allora io adesso facciamo insieme questa, questa tecnica eh, che è una tecnica che io ho trovato da un... Um, ho imparato diciamo da un grande maestro che è William Bullman e quindi questa tecnica è molto buona perché ci serve proprio a proiettarci al di fuori. Vi chiedo cortesemente di, se la vogliamo provare insieme, di chiudere eh, gli occhi, metterci rilassati Mettiamoci in una posizione comoda e facciamo due tre respirazioni, questa tecnica potremmo riprodurla nel momento stesso in cui noi ci sdraiamo e soltanto il fatto di simulare questa tecnica, quindi anche eh, a livello mentale, più volte nel momento stesso in cui ci sdraiamo per dormire, questo ci porterà poi a una vera e propria uscita fuori dal corpo. Allora, mettiamoci rilassati, chiudiamo gli occhi, facciamo due, o tre respiri. Cerchiamo di rilassare il nostro corpo. Se vogliamo aiutarci a, a rilassarci, possiamo anche immaginare una luce che passa dalla testa, entrando dalla testa e rilassa tutte le parti del nostro corpo. Quindi entra sopra la testa, mano a mano che passa attraverso le palpebre, rilassa gli occhi, lungo le guance, rilassa le guance, la nostra bocca. Questa luce passa attraverso il collo. le spalle, le braccia, fino ad arrivare alle mani, risale su e scende giù lungo la colonna dorsale, andando a rilassare il petto, il bacino, Mano a mano che scende, lungo le gambe, fino ai piedi, rilassa ogni parte del nostro corpo. Permettete a voi stessi di rilassarvi completamente e di lasciarvi andare. Mano a mano che respiriamo, cerchiamo di ascoltarci ascoltare noi stessi, lasciamoci andare e fluiamo, cerchiamo di fluire lentamente usando il potere illimitato della nostra mente. Immaginate ora di essere davanti alla porta di casa vostra o del vostro appartamento, Prendetevi un momento ora e concentratevi completamente su questa porta. Avete visto la vostra porta d'ingresso molte, molte volte e avete la capacità di percepirla chiaramente con l'occhio della vostra mente. Siete lì di fronte, permettetevi ora di essere lì. E cominciate a vedere i dettagli della vostra porta d'ingresso potete vedere il colore la forma o i vetri della porta se ce ne sono potete cominciare a vedere la maniglia della vostra porta di che materiale è fatto è fatta è di ottone di cromo di acciaio? Di che materiale è fatta? Cominciate a percepire i dettagli della maniglia e avvicinatevi sempre di più. Esaminatela. Toccate la maniglia della porta. Sentite la freschezza della maniglia della porta. Potete permettervi di essere lì completamente. Potete concentrare la vostra attenzione assoluta in questo esercizio. Potete veramente sentirla la maniglia. Potete sentire voi stessi che spingete delicatamente la maniglia della porta, spingendo la porta verso l'interno. Potete sentire voi stessi che usate tutta la vostra capacità di percepire, di sentire e di vedere questa azione. Adesso sentite voi stessi che entrate nella vostra casa. Permettete semplicemente che accada e sentite che sta avvenendo. Focalizzate la vostra attenzione completa su queste azioni. Vi state muovendo all'interno della vostra casa e potete sentirvi lì. Ora potete cominciare a visualizzare, percepire, sentire, vedere. Vedete voi stessi in piedi nella vostra casa e cominciate a vedere i dettagli di essa, che diventano sempre più reali. Permettete semplicemente che ciò accada. Sentite voi stessi che siete lì. Sentite, percepitevi, voi siete lì, siete presenti. Ad ogni vostro respiro potete sentire il vostro corpo che si dissolve e questo vi rilassa ancora di più. Permettete che accada e sentite semplicemente che sta accadendo. Siete nella vostra casa. Permettete che la situazione si espanda ancora di più. Potete vedere i dettagli della vostra casa. Vedete il vostro divano, vedete il vostro soggiorno. D'ora in poi avete la capacità di usare la vostra mente, di visualizzare qualsiasi cosa vogliate. D'ora in poi... Potete facilmente concentrare la vostra attenzione lì. Potete mantenere questa attenzione verso il vostro ultimo pensiero cosciente. In questo momento il vostro corpo scompare. Fate ora un profondo respiro purificatore. Quando siete pronti potete aprire gli occhi e sentirvi nuovamente qui sulla vostra sedia. Aprite pure gli occhi. Allora, ehm, spero che sia, andata, che sia andata bene. Questa è una breve tecnica che da William Bullman per, quindi, focalizzazione verso un target verso un obiettivo esterno al nostro corpo fisico nel momento stesso in cui ci addormentiamo. In quel momento arriverà, dopo un po', vedrete che a forza di esercitarci in questo esercizio di focalizzazione verso l'esterno, simulando questo quest esercizio più volte, si riesce poi ad arrivare allo stato vibratorio ok lo stato vibratorio vi porta poi ad uscire fuori l'uscita deve essere sempre un proiettarsi fuori uscire fuori ma lasciandoci andare senza concentrarci su questo stato vibratorio Vediamo un po' se c'è qualche riscontro, qualche domanda, come è andata, come vi è, come vi è sembrata. E... Cerco un po' di leggere le vostre domande. Lia, l'Ani, ah no, la, esperienza vissuta tantissime volte mi sono sempre sentita protetta e felice in quei momenti allora Silvana dice eh, ok Silvana dice io tra il dormiveglia mi addormento sì allora la cosa più comune inizialmente è quella di addormentarci però eh, quello che vi ho detto perché è importante l'intento focalizzato è importante riuscire a mantenere l'attenzione verso qualcosa di esterno quindi cercare proprio di proiettarci al di fuori e, ed è importante appunto proprio per questo motivo visualizzare gli ambienti esterni un ambiente esterno che potrebbe essere il salone o anche un target per esempio possiamo usare per esempio non so un libro un eh, un, un qualcosa di esterno, qualcosa a cui noi per esempio siamo, siamo legati. Io mi viene in mente, per esempio, il, le prime volte che io facevo questa tecnica, la tecnica del Target, usavo il, un telefono che mi ha regalato mia nonna, che mi ha lasciato un po' in eredità. Avete presente quei vecchi telefoni, no? eh, Decadici, quelli che si, che si usavano, quelli classici col rotellone sono affezionatissimo io a questo oggetto io spesso e volentieri ancora la uso come target per uscire fuori dal corpo perché cerco di proiettarmi lì in quel, in quel posto ma la proiezione è sempre un sentirsi fuori ed è un assecondare questo stato vibratorio vediamo un po' di domande Francesco allora, Roberta dice, ah no, Roberta, esempio, posso cambiare il luogo da visualizzare? Certo, Roberta, tu puoi usare qualsiasi luogo. Allora, si parla normalmente di obbe, esperienza fuori dal corpo, perché normalmente le prime volte ci si trova proprio accanto al proprio corpo fisico. Quindi tu sei lì e vedi il tuo corpo sdraiato, quindi per questo normalmente durante le prime tecniche si usa... Dire, si usa e il proprio appartamento si sta in posti possibilmente simili a quelli fisici poi noterete che quando voi eh, indagate lungo il vostro, per il vostro appartamento questa è una dimensione che è perfettamente parallela alla, alla dimensione fisica simile quasi identica però cambiano gli oggetti cioè a volte puoi trovare un oggetto spostato, puoi trovare un divano, che ne so, invece che nel salone lo trovi in cucina o una sedia che magari sta in camera da letto o addirittura puoi trovare anche l'elemento spazio, l'elemento temporale può essere differente perché puoi trovare, che ne so, il televisore che magari avevi dieci anni fa o vent'anni fa, quello, quello grosso, decarico, grosso, come si chiama quello lì, analogico, no il catodico. E, o puoi trovare la tua casa del futuro io personalmente penso che quando avevo eh, ero piccolo io avevo 17-18 anni io ho visto la mia casa del futuro attuale, quella di adesso e addirittura ho trovato alcuni oggetti che io non riconoscevo lì per lì no? io non, non li vedevo perché all'epoca vedevo questi strani oggetti e mi sono reso conto col passare del tempo e anche perché io trascrivevo tutto io avevo il mio diario personale il diario dei viaggi astrali e scrivevo tutto nei minimi dettagli e mi sono trovato, per esempio, a, a vedere il televisore piatto, addirittura è la, il, il, il, il, um, il lettore DVD, la PS4, l'ho riconosciuti poi col tempo, ma li avevo scritti lì all'epoca e non avevo capito di che cosa si trattasse. Quindi si parte sempre come luogo di visualizzazione dalla propria casa fisica normalmente, dal proprio appartamento e poi si va oltre. Per questo si parla di viaggio astrale perché noi eh, partiamo dai posti più vicini ma poi possiamo passare poi a visitare anche luoghi remoti e addirittura andare a, ad investigare delle di, le dimensioni superiori. Allora si parla proprio di viaggio astrale, ok? Allora, eh, Francesco, credo che abbia avuto un'esperienza durante, lui dice, dal corpo fisico vedevo l'altro me in piedi nell'ingresso e l'altro me vedeva il corpo fisico disseso. Bellissimo, sono contento Francesco, quindi sei riuscito addirittura a, ad avere una, una obbe con questo piccolo esercizio. Benissimo, complimenti Francesco. La ni, a me capita spontaneamente, se durante il giorno ad esempio ho nuitato tanto, che vuol dire questo? Alla sera nel letto avendo ancora la sensazione di essere in, ha ah, nuotato tanto, alla sera nel letto l... avendo la sensazione di essere in acqua esco di colpo dal corpo. L'anilo, sai che una delle tecniche che si usa è anche, per esempio, la, la tecnica che dà Michael Raduca nel libro The Face, la tecnica del nuotatore? Eh, una, una delle molte tecniche sono: si utilizzano, eh, per esempio, tu puoi provare a simulare sempre durante la fase ipnagogica, quindi eh, in questa fase in cui eh, ti stai per addormentare puoi provare a muovere il cosiddetto, le il cosiddetto braccio fantasma, ok? In questo caso tutte e due le braccia, perché tu vai avanti e indietro, vai avanti e indietro e se questa tecnica riesce bene, riesci addirittura a visualizzare le tue braccia fantasma e cominci a nuotare, cominci proprio a nuotare ed esci fuori. Ti puoi trovare per esempio immersa sott'acqua, e riesci poi hai una obbe un'esperienza extracorporea subacqua in quel caso perché cominci proprio a respirare l'acqua quindi senti proprio quest'acqua che ti entra che ti entra dentro e, ed è una bellissima sensazione cioè riuscire proprio diventi una, come un pesce è bellissimo, straordinario guardate che tutte queste cose esistono dentro di noi stanno all'interno di noi stessi noi abbiamo le capacità di trasformarci in qualsiasi creatura della, della, della terra, del mondo, perché dentro di noi esiste questa possibilità. Non a caso nel nostro DNA c'è tutto, no? Ci sono tutte le informazioni non solo dell'essere umano ma anche degli altri animali. E questo che vuol dire? Che quando tu hai un'esperienza extracorporea puoi diventare chiunque, puoi volare, puoi sondare, puoi sondare gli oceani, i cieli e tantissimo altro, Ok? Uh, Mariella la sensazione di mancanza di sensibilità agli arti inferiori è inerente a questa prova io l'ho provata mi sono vista in cucina a riassettare mentre in realtà sono sdraiato esattamente esattamente. allora normalmente se questa tecnica riesce, quindi la tecnica di eh, esplorazione extracorporea eh, questa è una tecnica che si chiama approfondimento sensoriale Michael Raduga la chiama approfondimento sensoriale Uh, questo tipo di tecnica che abbiamo fatto insieme. Normalmente si parte dal trasportare le sensazioni dal veicolo fisico al di fuori. Quindi c'è una sorta di espansione al di fuori del, del corpo. I nostri sensi si portano fuori. Quindi... Manca c'è cioè la mancanza di sensibilità perché tu perdi il, il, il, i sensi, gli arti inferiori, quindi non li senti più, e allo stesso tempo ti trovi fuori, quindi ti sei trovata in cucina a riassettare. Okay. in realtà eri sdraiata, quindi sentivi probabilmente sentivi anche questa sensazione di sdoppiamento, quindi sentivi sia il corpo fisico che il corpo astrale. Ci sono poi delle tecniche che vengono date sempre nel libro The Face che servono proprio per spostare i sensi al di là del veicolo fisico e trasportarli completamente nel veicolo astrale per rendere l'esperienza molto più solida molto più concrete, concreta queste si chiamano tecniche di amplificazione sensoriale la, la cosiddetta amplificazione della fase l'approfondimento della fase ok allora vediamo una se ci sono altre domande inerenti ho sentito come delle punture sulle mani sì sì possono essere delle punture dei pizzichi delle vibrazioni eh, a volte senti anche un fortissimo calore che, che, ti, che ti arriva anche sia sia negli arti che nelle mani sono differenti, da persona a persona possono cambiare. L'importante, come vi dicevo, che questi stati devono essere assecondati. Eh, dobbiamo accoglierli senza soffermarci su di essi, eh, perché soffermandoci ci blocchiamo. Quindi o ci blocchiamo o a arriviamo poi al risveglio, quindi non riusciamo a ottenere l'esperienza extracorporea. Quindi lo stato vibratorio deve essere un campanello d'allarme che ci serve poi a... Ad avere questa espansione questa separazione vera e propria ok davide che differenza c'è tra sogno lucido e viaggio astrale allora davide considera che in realtà non c'è una grandissima differenza perché sia il sogno lucido che il viaggio astrale sono due fenomeni di fase Michael Raduga chiama stato di fase intendendo, includendo all'interno di, di questo fenomeno i sogni lucidi, i viaggi astrali, le NDE che sono le esperienze di, di premorte, come anche le visioni mistiche, le, il vedere ad occhi chiusi, fanno tutto quanto parte di un unico stato che si chiama stato di fase che è caratterizzato da un'espansione della nostra consapevolezza al di fuori del corpo fisico. Se proprio vuoi vedere una differenza tra il sogno lucido e il viaggio astrale, è che il sogno lucido è un qualcosa che avviene all'interno di noi stessi, una parte più vicina al nostro essere terreno, per così, per così dire. Quindi il sogno lucido è uno specchio che avviene sempre nella realtà onirica, uno specchio in cui noi ci vediamo e riflettiamo quello che siamo. Il nostro sé spirituale, interno il sé superiore proietta delle parti delle nostre parti per farci comprendere chi realmente siamo la nostra natura la nostra natura reale questo attraverso il sogno lucido in cui ci rendiamo conto di essere coscienti consapevoli non siamo più all'interno di un sogno non viviamo più questa situazione come qualcosa di passivo ma noi siamo eh, creatori quindi possiamo creare all'interno del sogno lucido e ci sono diversi livelli di consapevolezza. Ma il sogno lucido comunque avviene sempre all'interno di una bolla è come se fosse una bolla all'interno della dimensione astrale, okay? Noi siamo come dei, dei proiettori, noi proiettiamo e creiamo, proiettiamo e creiamo differenti realtà, ma nel sogno lucido queste realtà si trovano in una sorta di eh, di bolla olografica di ologramma 3d a tre a quattro dimensioni perché c'è anche il tempo c'è anche lo spazio no quindi in questa bolla praticamente, avviene tutto quanto dentro ma in questa bolla c'è il nostro ego c'è la nostra personalità c'è tutto quello che ci riguarda per quanto riguarda la parte più terrena quindi ci sono le nostre vite precedenti c'è cioè, tutto quello che noi siamo nelle nostre realtà, nelle nostre vite sincroniche che viviamo in più parti, in più in più parti di questo grandissimo universo perché al di là non esiste il tempo e non esiste lo spazio. Il viaggio astrale invece è proprio una finestra che si apre all'interno del sogno lucido perché il viaggio astrale è qualcosa che va ancora oltre perché tu apri una porta all'interno del, della tua parte più divina. Ok? Del tuo sé superiore. Quindi con il viaggio astrale tu puoi vedere cose che normalmente non vedi in un sogno lucido o in un sogno normale, puoi vedere, eh, che ne so, dei templi, puoi, puoi metterti in contatto con una realtà superiore che non riesci talvolta non riesci neanche a descrivere. I viaggiatori astrali descrivono i loro viaggi spesso anche con la musica, con. Uh, con um, con, con il canto, con la musica, con l'arte, con la pittura, con la scultura, perché l'arte è la forma di espressione più elevata che riesce a eh, dipingere e a esprimere ciò che c'è di divino, di astrale, ok? Quindi spesso il viaggio astrale è un'esperienza più profonda, più mistica, che va al di là del sogno lucido, tutto qui, se proprio vogliamo fare una, una distinzione, ok? Allora, eh, ho visto il, il braccio astrale luminoso pieno di scintille, ho capito in quel momento di far parte dell'universo, bellissimo bellissima esperienza. Mariella, adesso sento ancora il bisogno di rilassarmi, lasciarmi andare, sono serena e cosciente, lo vedi come è bello? Quando capisci questo, questo processo che mh, in realtà uno dice ok, ma sarà faticoso. Eh, il viaggio a è qualcosa di, di faticoso no in realtà è qualcosa che viene, che viene da sé no? viene in maniera anche, maniera anche spontanea in maniera, non è qualcosa che dobbiamo eh, non è che qualcosa che dobbiamo non dobbiamo faticare più di tanto ok allora eh... vediamo ancora altre domande ah ok de francesco simona Scusami, ma lo stato di fase sarebbe uno stato di alterazione della coscienza? Sì, possiamo chiamarlo anche come stato di alterazione della coscienza. Consiglia che nello stato di fase è importante comprendere una cosa, che ci troviamo sempre tra la veglia e il sonno. Questa è la caratteristica di tutti quanti gli stati di fase, quindi dei sogni lucidi, delle obbe. E del vedere per esempio ad occhi chiusi quando siamo in meditazione siamo sempre non siamo né svegli e né siamo addormentati perché se siamo svegli ci troviamo qui nella realtà fisica no? a interagire con i nostri sensi fisici e quello è lo stato ordinario di veglia se invece dormiamo sogniamo, quindi un sonno profondo qualcosa di più inconsapevole quindi lo stato di fase è sempre, è sempre a metà tra la veglia e il sonno quindi più che uno stato di alterazione della coscienza è qualcosa che tutti quanti otteniamo ma sempre eh, diciamo non è una coscienza alterata vera e propria è un qualcosa che avviene sempre tutte le notti in maniera o consapevole o inconsapevole tantissimi di noi hanno esperienze extracorporee ma non se ne rendono conto vi faccio un esempio l'esempio per esempio della, mh, della del falso risveglio. Datemi un riscontro se a qualcuno di voi è capitato, magari scrivetelo qui nelle, nelle note: a qualcuno sarà capitato di svegliarsi la mattina, prepararsi per andare al lavoro, capita anche da bambini, soprattutto ai bambini che si preparano per andare a scuola, per esempio. E quindi che cosa fanno? Fanno colazione, si vestono, si preparano, vanno a scuola e sentono la sveglia. A un certo punto sentono la sveglia e quindi si svegliano. Ma io ero talmente convinto di trovarmi nella realtà fisica che non, avrei, non mi sarei mai aspettato una cosa del genere. Quindi eh, in realtà si tratta di un obbe si tratta di un'obbe incosciente, inconsapevole, perché è un'esplorazione, un'uscita fuori dal corpo in una dimensione completamente simile, identica a quella fisica. Ok? Questo per farvi capire che tanti di noi hanno delle obbe eh, spontanee, ma non se ne rendono conto. Un altro tipo di obbe spontanee, di viaggi astrali eh, spontanei, ma anche inconsapevoli, e so, mh, durante la notte tantissimi di noi fanno delle vere e proprie missioni e ci sono dei medici astrali che vanno a guarire ci sono persone che eh, fanno addirittura recuperi delle guide che fanno recuperi che assistono i defunti ma non sanno non si ricordano quando si svegliano la mattina non si ricordano di aver fatto questi viaggi magari a loro arriva questo ricordo lontano sì dei sogni particolari sai io mi ricordo questa cosa l'ho fatta però non ho la consapevolezza piena allora per questo è importante il recupero e il contatto con questa nostra seconda coscienza ok che è la coscienza del mondo astrale perché noi in realtà viviamo più dimensioni Silvana molti dicono che hanno incontrato spiriti con basse vibrazioni quando fanno i viaggi allora Silvana siamo noi che attraiamo basse vibrazioni se, siamo, se abbiamo un movimento vibratorio basso, se siamo stanchi, se siamo per esempio arrabbiati, abbiamo mangiato troppo, abbiamo avuto una giornata negativa o abbiamo avuto sempre pensieri negativi. In quel caso possiamo con un viaggio astrale attrarre delle basse vibrazioni spiriti con basse vibrazioni ma ripeto dipende tutto da noi quindi mi fa un po' ridere no le persone che dicono è pericoloso fare viaggi astrali ci sono tantissimi viaggiatori astrali ci sono tantissimi libri tantissime testimonianze c'è William Bullman Robert Monroe ci sono c'è eh, mi viene in mente Angie Vodana che fa tante interviste anche qui eh, Anna le ha fatto tante interviste e, e ci racconta i suoi viaggi astrali. Angi Vodan è una grandissima esperta e... non sarebbero qui a raccontarci queste esperienze, sarebbero tutti morti, forse pericoloso, no? In realtà c'è un, un cordone che lega il corpo astrale al corpo fisico che è il, il cordone d'argento, no? E... Questo cordone non può essere reciso perché c'è un legame energetico indistruttibile tra quella che è la nostra mente e il nostro corpo. Non lo puoi distruggere così con uno schiocco di dita. Per poter morire devi, devi uccidere il corpo fisico, ma di certo non muori dal corpo astrale. Quindi quello che ti può capitare è un brutto incubo, un brutto incontro se le tue vibrazioni sono basse. Ok? Quindi guardatevi dalle persone che vi dicono che i viaggi astrali sono pericolosi ricordate il viaggio astrale è fonte di conoscenza e fonte di consapevolezza chi vi dice che è pericoloso è perché non ha nessun interesse al fatto che voi otteniate la conoscenza e la consapevolezza se io ho la verità dentro di me. Se io scopro la verità dentro di me, non ho bisogno di nient'altro, sono libero. C'è un grande maestro che, il maestro dei maestri, che l'ha detto: la verità vi renderà liberi. Che cosa vuol dire? Che una volta che voi ottenete la verità, non avete bisogno di leggi, di nessuno che vi venga a dire quello che dovete fare, non avete bisogno dei, dei comandamenti, non avete bisogno di nient'altro. Quindi la verità è anche purtroppo uno strumento di controllo perché se tu non hai la verità ci deve essere qualcun altro che ti dà la verità. Allora se io ti do la verità in cambio ti chiedo sempre qualche cosa. Pensateci bene, pensateci bene che cosa ti chiedo l'obbedienza, il rispetto delle regole perché so benissimo che tu non puoi ottenere la verità perché sei un essere limitato. Sei un, un umile peccatore e sei separato dalla creazione dal divino. Se ti consideri separato, mai raggiungerai il divino. Quindi guardatevi bene da queste persone, ok? Poi, soprattutto, se voi provate a chiedere a queste persone: Ma voi avete mai avuto un'obbligo, avete mai avuto un viaggio astrale? Vedete quello che vi risponde. Vedete quello che vi risponde. Secondo voi, che cosa vi risponderanno queste persone? Mi è capitato, ve lo dico, di incontrare persone che mi hanno detto è pericoloso fare il viaggio a sé, ma tu l'hai mai fatto? No, io non l'ho mai fatto. <ride> quindi <ride> quindi è, è forte, questa cosa è straordinaria. Allora, non abbiate, veramente non abbiate paura. Okay. Allora, e, mh, altre domande possibile mettere la musica durante le esperienze? Sì, certo Natalia, ci sono anche delle musiche specifiche per i viaggi astrali, io se volete vi mando anche dei, dei link dove si possono scaricare anche delle tecniche, delle musiche specifiche, magari mandatemi un messaggio, se no ve le metto anche qua sotto, ve le metto qui eh, nei commenti, ci sono tante tecniche, tanti metodi, può aiutare anche una musica di sottofondo. De Francesco, falso risveglio per anni, fantastico, sì mi è capitato di alzarmi, andare in bagno, poi notando il bagno un po' diverso dal solito, sono tornata in camera e mi sono vista nel letto, esattamente, vedi, spesso può partire anche come un falso risveglio e una hobbe spontanea e poi magari ti rendi conto che non riesci ad accendere la luce, no? Io mi cadevo tantissime volte, io uscivo ora al corpo, dico vado a fare pipì. Alle 4 del mattino andavo al bagno, aprivo la porta, poi non si accendeva il, il, la, la luce. Perché? Perché in astrale non funziona così, le luci non si accendono. Non fu, la, la, gli apparecchi eh, non funzionano gli apparecchi elettrici eh, non funzionano eh, cioè funzionano ma dipendono da noi non dipendono da loro <ride> non è che se tu per andare in macchina devi mettere benzina sei tu che guidi la macchina la macchina si muove perché è la tua volontà che la fa muovere stessa cosa la luce sei tu che crei la luce William Bullman dice chiarezza ora Chiarezza ora, questo risveglia la tua consapevolezza e questo illumina di luce tutto l'ambiente, ma questo dipende dalla tua testa, dal, dalla tua volontà e dal tuo intento, ok? E quindi che cosa mi è capitato? Mi è capitato che io mi alzavo, facevo uscivo fuori dal corpo, andavo in bagno, non si accendeva la luce, vedevo proprio il dito magari che attraversava il, il l'interruttore. A qualcuno è capitata questa cosa? <ride> da falso risveglio poi ti rendi conto che sei un nob e quindi lì fai i cosiddetti reality test che ti servono poi ad ottenere le esperienze extracorporee, ok? Come per esempio allungarti il dito, fare dei saltini, provare a vedere se stai eh, facendo un salto normalmente non ricadi per terra e quindi cominci a, a svolazzare o comunque rimani in sospeso nell'aria quindi queste sono tutte tecniche che servono poi per realizzare un obbe cosciente perché tu ti rendi conto di avere un obbe quindi qual è fondamentalmente noi tutti quanti abbiamo le obbe ma non ne siamo consapevoli allora qual è la cosa fondamentale È risvegliare come con i reality test con tutte queste altre tecniche per esempio no ci sono tantissimi metodi che vengono spiegati in questo libro The Face, ok? libro che eh, ripeto potete scaricare gratuitamente, vi lascio il link, il sito è obe.it, con due o, out of body experience, obe.it, entrate nel mio sito e trovate subito un tasto che vi dice scarica gratuitamente il manuale. In questo manuale trovate veramente di tutto, di tutto, di più. Quindi ve lo scaricate, ve lo leggete, ci sono tutte quante le tecniche che volete voi. O lo acquistate su Amazon, che è cartaceo, se preferite, ve lo potete acquistare a pochi euro. Ok? Allora... Um... ti chiedo se la meditazione indotta aiuta i devi. allora spiegami cosa sono i devia eh, adesso non ho presente questo termine Rita come distinguere l'immaginazione da viaggio astrale e sogno allora, bella, bellissima domanda Rita, ti ringrazio ti ringrazio, allora dobbiamo partire da un'altra ottica l'immaginazione è un processo creativo. L'immaginazione non è fantasia. Non è bugia. Tutto quello che ci hanno insegnato fino ad oggi è falso. Non lo dico con cattiveria, lo dico perché dobbiamo prenderne atto e dobbiamo andare oltre. Tutto quello che ci hanno spiegato fino ad oggi è buono e positivo ci è servito per realizzare la nostra mente, il nostro intelletto, è importante capire la differenza tra fantasia, realtà, immaginazione, favole, fiabe: Perché? Perché ci serve per l'emisfero sinistro, per razionalizzare, per capire, per fare calcoli, per vivere questo mondo, per riuscire a programmare le nostre attività però dobbiamo cominciare anche a sviluppare il nostro lato femminile, il lato dell'immaginazione, il lato della fantasia, della creatività. Questo ce lo stanno dicendo in tutti i modi possibili, immaginabili. Siamo entrati nell'era d'acquario, in una nuova era, in un'era di rinascita in cui avverrà cosiddetto salto quantico ma per poter essere al passo con questo salto dobbiamo sviluppare l'immaginazione quindi andare oltre la parte più mentale creativa più scusate più razionale perché 2 più 2 fa 4 ma non sempre 2 più 2 fa 4 per l'emisfero sinistro 2 più 2 fa 4 per l'emisfero destro 2 più 2 fa fa 6, 8, 9, 10, 20, 40 per l'emisfero destro se noi vogliamo conoscere la nostra realtà più intima più reale noi dobbiamo usare tutti e due gli emisferi non solo quello sinistro ma soprattutto quello destro quindi Rita come distinguere l'immaginazione da viaggio astral e sogno? non la distinguiamo per favore non la distinguiamo perché il viaggio astrale può partire come, come immaginazione quindi può partire come qualcosa che siamo noi a creare, una nostra fantasia, una stupidaggine, qualsiasi cosa. Ma da lì, con un processo di creazione e con l'intento, noi passiamo, possiamo trasformare quella figura onirica, quella forma pensiero in un maestro, in, un, in una realtà superiore. Quindi partiamo sempre da un processo di immaginazione per andare poi oltre e i bambini sono molto bravi a fare questo sono molto bravi perché i bambini fanno viaggi astrali io vedo per esempio con mio figlio quando aveva quando aveva quattro uh, anni mi parlava dei suoi viaggi astrali e io assecondavo questi suoi queste sue diciamo questi suoi viaggi mi diceva io l'amico l'amico immaginario mi parlava del suo angelo del suo amico e io e io lo accoglievo queste sue esperienze mio figlio mi ha insegnato molto di queste cose di come a, a volte anche la semplicità ti porta eh, ad andare oltre la semplicità l'accogliere diciamo la nostra, i frutti della nostra creatività ok allora eh, altre domande Simona, non riuscivo ad accendere la lampada sul comodino, anche quella è una cosa, a parlare. Poi mi svegliavo col batticuore. Allora te lo spiego questa cosa. Sai perché non parlavi? Perché ti trovavi nello stato di paralisi notturna. Uno di questi stati vibratori, di cui io vi stavo spiegando, stavo spiegando prima, è proprio la, eh, la paralisi notturna, che è questo stato in cui non riesci a muoverti, qui non, non riesci neanche a parlare. Qui non devi avere paura, perché questo è un campanello di allarme che ti serve poi ad avere un'uscita. Quindi quando ti trovi nella, nello stato di paralisi, rilassati, rilassati e fai questo esercizio che ti stavo spiegando io. Un esercizio appunto di visualizzazione del, dell'ambiente esterno. Ti trovi fuori, visualizzi, cerchi di percepire e poi sposti tutta la tua presenza, la tua energia verso un target. Ok? Tranquillamente senza paura allora eh, vediamo se c'è qualche altra domanda io già è praticamente un'ora che sto parlando non mi voglio dilungare troppo vediamo se c'è qualche altra domanda e fondamentalmente io volevo solo farvi vedere un po quali sono le tecniche principali per poter avere delle obbe allora Si vede? Allora, fondamentalmente per poter ottenere eh, lo stato di fase, quindi per avere l'esperienza extracorporea, esistono fondamentalmente quattro metodi. Ok? Sicuramente ce ne sono tanti di metodi, sono sicuramente più di quattro, però io ho cercato un attimo di... Um, mettere questi metodi in quattro tipologie quindi ci sono quattro tipologie di uscita fuori dal corpo poi i metodi sono tantissimi ma si ottengono in quattro ci sono quattro possibilità allora i metodi che avvengono tramite l'addormentamento quindi metodi diretti quindi come quello di cui che abbiamo fatto adesso cioè mi addormento osservando il sonno e osservando lo stato vibratorio questi metodi naturalmente sono tantissimi vi darò anche il link per vedere per provare gli audio se volete provarne qualcuno c'è il metodo della lavagna per esempio che io ho messo il metodo del conto alla rovescia ci sono per esempio le vocalizzazioni dei mantra i mantra sono anche del delle vocalizzazioni che si fanno, per, per, che ti agevano poi, ad addormentarti in questo modo, quindi in maniera che il corpo si addormenta e la mente rimane lucida, e quindi riesci praticamente a percepire questo stato vibratorio, okay? Questi sono i metodi diretti, i metodi di addormentamento, ci sono poi altri metodi che sono quelli spiegati anche questi diciamo da Michael Raduva, lui fa proprio una, eh, è il primo che spiega questi metodi indiretti in realtà perché nessun altro li ha spiegati, mentre i metodi diretti vengono spiegati da tantissimi autori, Michael Raduva spiega i metodi indiretti. Allora che cosa sono i metodi indiretti? I metodi indiretti sono i metodi di uscita che avvengono a risveglio, durante il risveglio, cioè che cosa vuol dire? Io sto dormendo tranquillamente, sto sognando inconsci inconsciamente, quindi sogni inconsapevoli, e mi sveglio, improvvisamente mi sveglio. Ci sono delle tecniche che vengono spiegate qua nel libro The Phase, che servono nel momento stesso in cui tu ti sei svegliato fisicamente, hai la possibilità di uscire fuori dal corpo. Ci sono delle tecniche specifiche che vengono spiegati nel libro The Phase e nei seminari che io faccio, ok? Del Face Laser Center. Terza tipologia, terza tipologia di uscita fuori dal corpo sono i metodi che sfruttano i sogni lucidi. Quindi io li chiamo, amo chiamarli come uscita dai sogni lucidi. Allora esistono una serie di metodi che, innanzitutto, dei metodi che servono per ottenere i sogni lucidi. Questi metodi sono stati spiegati da un grandissimo scienziato tuttora vivente, un personaggio importantissimo che tuttora insegna all'università e si chiama Stephen Laberge. Questi metodi servono per ottenere i sogni lucidi. Cioè che cos'è il sogno lucido? Fondamentalmente è quando tu praticamente ti risvegli all'interno del sogno. Ok? Quindi... Ti dessi, dici io sto sognando, mi rendo conto che sto sognando. Allora da lì puoi andare avanti con il sogno lucido che ti può servire a una serie di cose. Abbiamo visto anche quello che ci ha raccontato Daniela Colavitti che anche lei fa qui in questo importante gruppo Focus 3.0 fa delle dirette proprio sui sogni, sull'utilità dei sogni lucidi e ci spiega quello che è il simbolismo anche dei sogni, come fare per interpretare i sogni, come fare per analizzare i sogni e come i sogni sono veramente importantissimi per il nostro risveglio, per il risveglio di quello che noi siamo come anima, come spirito e come anima, ok? ma dai sogni lucidi si possono avere delle obbe. Ci sono dei metodi, quindi l'apertura di varchi, apertura di finestre e squarci, diciamo, star, star, delle star, si creano delle stargate che possono servire per passare dal sogno lucido alla obbe, all'out of body experience, quindi al vero e proprio viaggio astrale. Quindi terzo tipo di metodi sono metodi di uscita dai sogni lucidi. Per ultimo ma non meno importante il, il quarto tipo di metodo che è, sono i metodi indotti e lì si apre tutta un'altra diciamo eh, storia perché i metodi indotti eh, sono dei dispositivi che possono servire per avere i, le obbe quindi i viaggi astrali ok? Oltre ai dispositivi ci possono essere anche dei, eh, delle sostanze psicoattive, per esempio c'è la DMT. Eh, la DMT è una sostanza che è prodotta naturalmente dal nostro cervello, dalla ghiandola pineale, la DMT, ma si può produrre anche tramite, diciamo, eh, si può stimolare anche tramite l'uso di determinate sostanze, sostanze psicoattive quali per esempio l'ayahuasca, il peyote e sostanze psicoattive, diciamo delle erbe che vengono appositamente usate nell'ambito dello sciamanesimo per ottenere l'esperienza extracorporea. Ok? Io non mi occupo di questo, non mi occupo di questo perché eh, non adopero sostanze, io prediligo quelle che sono le tecniche volontarie che servono per ottenere le obbe in maniera volontarie perché questo perché quando tu usi delle eh, delle sostanze non sei te che comandi non sei te che eh, hai la il volante dell'esperienza non sei te che ingrani le marce ma l'esperienza è guidata dalla stessa sostanza e quindi dove si va non lo so dove si va è quella sostanza che ti guida quindi puoi avere anche delle esperienze mistiche molto belle, di scoperta del tuo sé, del tuo inconscio, però non sei tu a guidarle, quindi per questo non mi piace, questa cosa non mi piace. Ok? Non volendo assolutamente criticare chi fa questo tipo di esperienze, se fate questo tipo di esperienze usando le sostanze psicoattive, sappiate che dovete essere comunque guidate da una persona esperta. Eh, quindi uno sciamano, qualcuno che veramente eh, quindi dovete mettervi nelle sue mani. Quindi ci sono persone anche molto molto esperte per carità, eh. Ok? Che lo potete fare. Io, eh, come metodi indotti, è importante anche dire, parlare anche dei toni binaurali. I toni binaurali, invece, io li uso, li uso parecchio. In particolare eh, io uso gli emisync. Gli emisync sono dei suoni, battiti, bi, detto de, de, dei suoni specifici, battiti bineurali eh, sviluppati e eh, dalla, una tecnologia che è stata sviluppata dal Morro Institute. Come funziona questa, questa tecnologia in pratica? Allora, questi suoni eh, servono per sincronizzare l'emisfero sinistro con l'emisfero destro. Eh, quindi abbiamo detto, come vi dicevo prima io, no? per i viaggi astrali è importante sia la parte sinistra, quindi quella maschile, razionale, che la parte destra, quindi quella più irrazionale, ok? Quando noi sincronizziamo questi due emisferi c'è una grandissima facilità di avere l'esperienza extracorporea. Ok? Come avviene questa? In realtà, mh, questa sincronizzazione avviene perché la, il cervello produce una frequenza specifica che serve per avere determinati stati della coscienza. Gli emisync possono servire per tantissime cose, possono servire per aumentare per esempio la concentrazione, possono servire per meditare, ma possono servire anche per avere l'esperienza extracorporea, quindi sogni lucidi ed esperienza extracorporea. Quindi ci sono degli emisink, dei toni binaurali che sviluppano e fanno sviluppare dal nostro cervello una frequenza che va dai 4 hertz ai 7 hertz che è una frequenza specifica che è quella caratteristica del sonno di uno stato intermedio tra a cavallo diciamo tra il delta e il teta soprattutto quando noi otteniamo questa frequenza la frequenza teta, riusciamo ad avere i sogni lucidi e quindi viaggi astrali. Ok, perché ho parlato di emisync? Perché anche gli emisync funzionano. Ve li consiglio per chi mh, se vi servono informazioni sugli che ve li posso dare. Quindi chiedetemi poi privatamente eh, come fare per avere questi, questi suoni. Sono sia delle metamusiche, metamusiche, quindi delle musiche specifiche per avere queste esperienze, ma possono anche essere proprio dei suoni veri, veri e propri. Ok? Ce ne sono vari migliaia, tantissimi tipi per avere le robe. Ultima cosa eh, sono le maschere. Maschere per avere viaggi astrali e sogni lucidi. Eh, maschere le stiamo. Uh, introducendo Raduga le sta uh, ha sviluppato ultimamente Michael Raduga ha sviluppato delle nuove maschere che sta commercializzando qui in, in Russia chiaramente c'è difficoltà a portare queste maschere diciamo per il resto del mondo perché eh, chiaramente è tutto quanto bloccato e quindi non si riescono ad ottenere facilmente dalla Russia i russi stanno molto avanti, Maiko Raduca sta molto avanti con questo tipo di ricerca. Per farvela molto, molto breve, normalmente le maschere per sogni lucidi, chi di voi non ha, molti di voi avranno acquistato, avranno provato queste maschere per, per sogni lucidi. Come funzionano? Mandano degli impulsi specifici che una volta che tu la maschera riesce a intercettare il momento stesso perché magari c'è un orologio c'è qualcosa che intercetta il fatto che ti trovi nella fase REM quando tu ti trovi nella fase REM quindi stai sognando la maschera ti invia del, degli impulsi sotto forma di lucette eh, o anche suoni e tu ti rendi conto che stai sognando quindi che cosa fai passi al sogno lucido dal sogno lucido poi puoi avere, diciamo, l'esperienza extracorporea. Così funziona la maschera per sogni lucidi, perché individua la fase REM, normalmente come la individua? La individua o perché la fase REM normalmente avviene dopo circa 5-6 ore dal sonno, quindi tu ti metti a dormire che hai questa maschera e dopo circa 5-6 ore la maschera ti manda questi impulsi, perché sa già che normalmente tu ti trovi nella fase REM mandando questi impulsi tu hai poi una fase REM cosciente e consapevole. Perché non sempre funzionano, anzi quasi mai funzionano le maschere per sogni lucidi. Falliscono, ma i lo spiega. Perché il tuo cervello la prima volta se ne accorge. Si accorge di questi impulsi e dice "Oh per bacco, ci sta un'anomalia". Scatta il campanello d'allarme e tu ti risvegli all'interno del sogno. Quindi danno immediatamente dei risultati. Io stesso le ho provate no? e ho detto cavolo la prima volta l'ho usato c'è cioè subito il risultato accidenti. Quando ho acquistato la maschera ero contentissimo, ero veramente a, al 100%, ho detto ho svoltato questa maschera, ho svoltato perché riuscirò ad avere le obbe. In realtà non è così, perché la prima volta il cervello individua l'anomalia del segnale che ti viene mandato appunto sotto forma di interazione di suono o di, eh, di, di luce, ma la seconda volta, la terza volta, questa anomalia viene esclusa completamente, viene esclusa. Cioè il cervello la prende, la mette da parte e la butta via. Io non so come farvi capire perché avviene questo. Vi faccio un esempio. Quando io durante la notte sento un rumore, se quel rumore mi infastidisce, io dopo un po' il cervello automaticamente lo esclude la stessa cosa avviene per le maschere per sogni lucidi, perché quell'anomalia poi viene esclusa. Chi dorme, per esempio, nei pressi di una stazione ferroviaria, c'è questo treno, tutte le notti, alle due di notte, alle tre di notte, e tu non riesci a dormire, che faccio? Me sparo? No, il cervello trova la soluzione, esclude quel rumore, vedrai che che è così allora come fanno le persone a dormire presso una stazione ferroviaria o presso un aeroporto non dormirebbe nessuno invece non è così perché il cervello trova la soluzione ad hoc, e quindi esclude quei rumori se io ho dei cani che abbaiano ecco per esempio un esempio del cane che abbaia. io andavo a dormire in una casa di campagna che avevo tempo fa e ci avevo questi Cani che abbaiavano tutte le notti, non dormivo, non dormivo mai. Poi mi sono accorto col passare del tempo che, non... Ho detto cavolo, non li sento più. Ma non è che non li sentivo più perché non abbaiavano, è perché il mio cervello li escludeva. Quindi, così funzionano le maschere per sogni lucidi. Le maschere per sogni lucidi non funzionano. Qual è la novità introdotta da Michael Raduga? Che questa maschera per sogni lucidi, attenzione, non funziona soltanto durante il sogno lucido, ma funziona anche per tutti gli altri metodi. Quindi funziona sia con il metodo diretto, che è appunto questo qui, quindi durante l'addormentamento, funziona sia durante il risveglio, quindi con i metodi che riguardano il risveglio, quindi funzionano praticamente con tutti quanti i metodi, non solo dai sogni lucidi, ma anche dagli altri metodi che vengono spiegati da The Face, ok? Se questa maschera dovesse funzionare, io non lo so, non lo so perché non ce l'ho questa maschera, perché è prodotta in Russia, però Michael Radu dice guardate che questa maschera ha una percentuale di riuscita del 55%. Allora, se è così, come minimo, si prenderebbe un Nobel <ride> quindi eh, può darsi può darsi cosa vi devo dire A, ad agosto mi dovrebbe arrivare un prodotto mi dovrebbe arrivare due di queste maschere mi arriveranno quindi dalla Russia e vi saprò dire qualche cosa troveremo anche un modo prima o poi anche per poterle eh, distribuire qua eh, in Italia in qualche modo si si troverà un escamotaggio se stiamo studiando qualche cosa ok allora io un po vi ho detto quelli che sono i, i metodi quindi di di le quattro possibilità quindi diretti indiretti cioè risveglio indotti quindi emisync sogni luci emisync e, e maschere e sogni lucidi quindi abbiamo visto un po quelli che sono i quattro i quattro metodi ma alla base di questi metodi come vi dicevo sempre, c'è comunque l'intento, ci deve essere la volontà. Non c'è nessuna garanzia. Quando tu vieni a fare un seminario di, eh, di Michael Raduga, io le persone che mi dicono, Ah, ok, io adesso faccio questo seminario, ma tu mi assicuri che esci fuori dal corpo? Io la prima cosa che ti dico, guarda, no, non ti assicuro un bel niente perché dipende da te, da te dalla tua motivazione, dalla tua volontà. Dal volerlo fare, certo se c'è qualcosa che ti motiva fortemente, io ho visto persone che per esempio erano talmente motivate, mamme che volevano incontrare il proprio figlio per esempio, o persone che avevano, che avevano perso dei parenti, e lì ci cioè, arrivi subito se hai questa motivazione fortissimo, dipende proprio dalla motivazione, quindi dalla volontà, ok? Allora io eh, avrei concluso qui, abbiamo parlato per circa un'ora e mezza, vediamo se c'è qualche altra domanda, vi rispondo al volo e se no poi ci incontreremo prossima, alla prossima rubrica, quindi credo i primi di settembre, quindi sicuramente al prossimo incontro ne parleremo. Allora vediamo un po'... Ehm... Quando ho le paralisi notturne, conto fino a tre e mi obbligo a svegliarmi. Ci sono due possibilità con la paralisi notturna. Allora, sappiate che la paralisi notturna è un ottimo trampolino di lancio per una hobbe. Se volete uscire dalla paralisi notturna, però, potete muovere, per esempio, un dito, sia delle mani oppure anche di, dei piedi, o anche muovere i bulbi oculari, perché è l'unica cosa che riuscite a muovere durante la paralisi notturna nel momento stesso in cui avverrà questo movimento voi vi sveglierete la seconda possibilità è quella di dire ok io ho una paralisi notturna adesso voglio una OB. e quindi utilizzare le tecniche prendere il controllo della propria paura perché la paura perché c'è la paura c'è perché non hai consapevolezza di questo processo quindi per quello che hai la paura ma quando tu capisci che cosa ti sta succedendo prendi il controllo della paura e quindi puoi usare le tecniche di uscita ok de francesco non sapevo fossero paralisi notturne grazie per la dritta prego Ah, Francesco, simona simona Ok, de francesco allora um... Grazie Michele, tu e la signora Colavitti mi state aprendo un mondo di es su esperienze fatte e su quelle che potrò fare. Grazie di cuore. Sa saluti anche a Daniela allora, mi fa piacere. Eh, settembre, che meraviglia questa lezione, grazie, grazie, grazie. Allora ragazzi, io vi direi eh, che ci incontriamo eh, Lidia. Che cosa si apprende da queste esperienze? Lidia, si apprende, come dicevo, una realtà grandissima, oltre alla conoscenza che tu puoi ottenere, che è praticamente infinita. Quindi se tu hai delle domande, se tu veramente vuoi capire chi realmente sei, qual è la tua natura e qual è il posto che tu hai in questo universo, quindi puoi rispondere veramente a... A qualsiasi cosa perché ottieni una fonte di informazione infinita da questi viaggi astrali, ma soprattutto a mio parere la cosa che apprendi principalmente è quello di che tu sei più del tuo corpo fisico, questo è quello che apprendi veramente, quindi smetti di avere paura. Apprendi a vivere realmente anche questa realtà quotidiana, quindi l'esperienza astrale, oltre ad essere un'esperienza mistica, è anche un'esperienza terrena, molto forte, perché ti dà la consapevolezza di una diversa prospettiva, perché quando tu non ti identifichi più col corpo fisico, tu sai che sei eterno, che non puoi morire, che la tua anima non muore, sta lì, è eterna, è indistruttibile, ok? E quindi cambia anche la tua visione del mondo, tantissime cose cambiano e veramente i miglioramenti sono tantissimi, i rapporti con le persone il lavoro cambia veramente tanto, tanto, tanto. Ok? Per risponderti brevemente, Lidia. Ok, allora, ragazzi, io vi ringrazio di tutto. E Angela, per rispondere, ciao Angela rispondere ad Angelo al volo al volo vi rispondo a quest'ultima domanda e poi ci salutiamo a me è capitato quelle poche volte che ho dormito il pomeriggio mi è riuscito di avere un sogno lucido domanda il pomeriggio è più facile sai quando è più facile in assoluto avere viaggi a strani? Allora o la mattina presto alle 5-6 del, della mattina perché l'ambiente è più rarefatto e più pulito e eh, io penso che mh, anche i pensieri delle persone che girano per l'aria rendono, rendono pesante questo, questo ambiente. Quando tutti dormono, i pensieri stanno tutti stanno zitti, stanno tutti, quindi c'è questo silenzio, c'è questa tranquillità. Ma soprattutto verso le cinque del mattino noi già abbiamo dormito e quindi. Avendo già dormito abbastanza, se noi ci svegliamo e poi ci, ci mettiamo a dormire di nuovo, possiamo provare ad avere una hobby, un sogno lucido. La tecnica che ci spiegava Steven Laberger, wake up and back to bed, quando tu ti svegli alle 5 del mattino, quindi già hai lasciato passare la fase del sonno più pesante, tu ti trovi in un sonno più leggero fatto di tanti piccoli risvegli nel cosiddetto dormirella in cui la tua mente è più lucida più consapevole più cosciente quindi è molto più facile la mattina presto avere l'esperienza extracorpore. pomeriggio anche se senza identica cosa pomeriggio perché a patto che tu abbia già dormito la notte bene perché se tu hai dormito la notte quindi già sei riposata quindi pomeriggio sarai meno stanca quindi ci sono Tantissimi viaggiatori astrali che, per esempio, fanno le esperienze di pomeriggio, lo stesso William Bullman. William Bullman, che è uno dei più famosi, insomma, dei più importanti, tutte le esperienze che lui ci racconta le fa durante la cosiddetta pennichella. Quindi la pennichella che avviene proprio dopo aver mangiato, a patto che tu abbia mangiato, diciamo, in maniera leggera, possibilmente cibo vegetariano, quindi non cose, non cose pesanti, non carne e quindi con un'alimentazione più uh, più leggera riesci poi ad avere le, le obbe, ok? Ragazzi io vi saluto, vi ringrazio ringrazio Enrico, Anna per, per avermi dato questa opportunità di continuare questa rubrica, cercheremo un po' di tirare fuori gli argomenti più importanti in questo grandissimo percorso di consapevolezza che è quello del viaggio astrale e, e ci vediamo a settembre e vi darò poi una, un nuovo giorno per l'incontro se avete qualche domanda da fare io ci sono ci sentiamo in privato per qualsiasi cosa, qualsiasi tipo di informazione, scrivetemi in privato su Messenger. Vi saluto, ringrazio tutti quanti per avermi ascoltato. Ci vediamo presto. Grazie a tutti e ciao.